Riprendiamo la convenzione dei segni dei bipoli passivi, in particolare per un resistore, e le espressioni della potenza assorbita dal resistore stesso. Ricordiamoci che la convenzione dei segni è fondamentale affinché, se eh, rispettata, eh, possiamo ottenere un valore positivo di potenza che sarà proprio quella assorbita. Questa eh, potenza assorbita dal resistore rappresenta una trasformazione di energia è una trasformazione di energia in un'altra forma di energia che è il calore quindi la potenza assorbita da un resistore, quindi da una resistenza elettrica in generale, viene trasformata in calore per quell'effetto eh, quell che prende il nome di effetto Joule. Siccome ogni componente elettrico reale presenta una certa resistenza, noi avremo che un qualunque componente elettrico reale attraversato da corrente eh, presenterà delle, eh, quelle che ch noi chiamiamo delle perdite per l'effetto Joule, cioè trasformazione di energia in calore e quindi tenderà a riscaldarsi diciamo che eh, l'effetto Joule nella gran parte dei casi è eh, voluto, cioè è non voluto, però ci sono dei casi in cui l'effetto Joule è esattamente il comportamento che noi e vogliamo ottenere quindi l'effetto Joule può essere un effetto voluto e ricercato o per meglio dire sfruttato in quali casi? Nei, nei casi di utilizzatori il cui scopo è quello di produrre calore, quindi che ne so nel caso di una stufa, facciamo esempi eh, banali, una stufa uno scaldabagno oppure in generale un forno e altri che possiamo pensare in cui il, il calore che viene prodotto è esattamente l'effetto ricercato, ma in generale in tutti gli altri casi è un effetto non voluto perché rappresenta delle perdite. quindi potenza che viene dissipata diciamo, inutilmente rispetto allo scopo eh, reale voluto del, eh, del componente. Facciamo un esempio concreto, consideriamo il caso di un conduttore che serve per collegare un generatore a un utilizzatore quindi schematizziamo la situazione come un generatore di tensione collegato attraverso i cavi di collegamento all'utilizzatore presentiamolo con un generico bipolo di tipo passivo, Il, i conduttori siano caratterizzati da una certa lunghezza L e da una certa sezione S. Noi sappiamo, tenendo conto che i conduttori sono due, quindi... Eh, l'andata e il ritorno, diciamo così, la resistenza R del complessiva del conduttore sarà Rho per due volte la lunghezza fratto S, due volte la lunghezza perché appunto il conduttore di andata, quello superiore, il conduttore, chiamiamolo di ritorno, quello inferiore hanno la stessa lunghezza, quindi complessivamente la lunghezza è il doppio e eh, sappiamo che legata a questa resistenza, se l'utilizzatore assorbe in queste condizioni una certa corrente indichiamola con la lettera I maiuscola eh, in queste condizioni sappiamo che nel conduttore viene dissipata potenza per effetto joule, indichiamola con Pj uguale a R per I al quadrato, quindi legata alla lunghezza con proporzionalità e inversamente proporzionale alla sezione per la corrente al quadrato ovviamente questa potenza deve essere fornita in eccesso in più dal generatore di tensione presente nel circuito rispetto a quella che eh, basterebbe per eh, alimentare l'utilizzatore se eh, la potenza così dissipata, eh, che ovviamente deve essere pagata al, dal for al fornitore eh, di energia elettrica che ci fornisce l'alimentazione, se questa potenza fosse troppo elevata e quindi eh, venisse prodotta ad esempio troppo calore nei conduttori oppure appunto per limitare le perdite, quindi i costi dell'energia eh, sprecata sotto forma di effetto Joule quello che possiamo fare siccome eh, di solito non siamo in grado di ridurre la lunghezza dei conduttori perché dipende dalla distanza fra il generatore e l'utilizzatore, l'unico spazio di manovra eh, che abbiamo, l'unica possibilità di scelta che abbiamo è sulla sezione quindi se noi aumentiamo la sezione sezione del conduttore, quello che otteniamo sono minori perdite per effetto Joule quindi minori eh, perdite per effetto Joule perché stiamo aumentando il denominatore dell'espressione della pg. Ovviamente un conduttore di sezione maggiore ha un costo maggiore, un costo di acquisto maggiore, e quindi dovremo fare una valutazione fra il maggior costo del conduttore con i risparmi di energia elettrica che avremo nel tempo per la riduzione delle perdite in modo tale da operare una scelta eh, consapevole e eh, appunto, mh, efficace e utile nel, nel caso considerato.